Ma che sole c'è Ivo! Hey! Avete visto questo super titolo clickbait? È meglio la bici o la moto? Ma prima... Oh, Ancora un po' bagnato devo dire eh. Adesso stiamo aspettando che si asciughi un po' Però nell'immaginario collettivo c'è il fatto che l'atleta professionista gira sette giorni su sette Deve allenarsi, se no non è bravo, non diventa bravo Se non gira anche intanto che dorme non è bravo Ed è lì che cade il pollo no, In realtà ragazzi la cosa principale per un atleta professionista è mantenere la motivazione La motivazione è veramente tutto e voi direte ma infatti come fai a mantenere la motivazione in un periodo così dove non si può uscire poi non si può fare sport poi le gare sono già state rimandate oltre la metà del 2021 al di là del fatto che è una cosa molto personale ma io ho trovato due modi per mantenere la mia motivazione sempre alta il primo è quello di essere molto creativo nel mio sport quando siete al massimo livello di uno sport eh, per imparare qualcosa di nuovo ovviamente non imparate una cosa dall'oggi al domani per esempio io non è che imparo trick Ogni singolo giorno perché per imparare un trick magari ci vuole un anno per mantenere questa motivazione alta e non fare sempre tutti i giorni gli stessi trick e sempre le stesse cose io ho youtube mi sprona e mi aiuta a essere sempre più creativo invece il secondo modo è quello di sperimentare più sport come avete visto nel mio canale e proprio per questo oggi ragazzi parleremo di motivazione e di sport in questo caso infatti ho qui una telecamerina nuova oggi da provare la Insta360 One Air sembra fatta apposta per essere creativi questa telecamera perché Doc, eccola lì è una telecamera modulare. Ok, quello lì, è, diciamo, è il cervello della telecamera, questo. Batteria, questa qua rossa. E poi abbiamo gli obiettivi. E abbiamo diversi moduli per gli obiettivi. In tra ne vede tre. Appunto, adesso proveremo, ragazzi. E testiamo a pieno questa camera applicata all'uso che ne facciamo noi nello sport. Sì, adesso uh, giriamo un attimo, scaldiamoci. Ci abbiamo su il modulo 4K normale. Guarda che prendo la mia bici. Oh, avanti, ah, no. ah no, è vero, adesso è la tua. Ah, ragazzi, è vero. Non ve l'ho ancora fatta vedere. Questa è la mia nuova bici. Guardatela, un attimo. Osservatela, basta. Questo okay. è il bike check di questa volta. Sapete, io ho sempre usato la GoPro, però sono proprio curioso di provare questa telecamera. <sussurra> Che non giro per niente Stato indoor facendo tutti i trick seri sul duro Vediamo se tra triplo barra la prima Ragazzi comunque eh, Tra l'altro io ci ho già aggiunto Come ben sapete i miei dead cattini Per il vento Così almeno si sente meno il rumore del vento Si sente meglio la voce quando andate Senza dover mettere un microfono Ma eh, la cosa che assolutamente premia di questa telecamera Questo è il modulo 360 Faccio vedere dritto Voi lo prendete Tac, fate andare i contatti Rimettete su la sua bella batteria dalla parte corretta ovviamente E la vostra telecamera è pronta E ovviamente per il 360 io consiglio caldamente Unicorno sempre di Insta360, fighissimo Devo dire che comunque avendo l'asta veramente lunga Fa tanta leva sul casco Però fortuna che il Bluegrass ha la chiusura dietro Proviamo a fare un giretto Primo giretto di prova. Oh manata, ho tirato una manata hai visto? Fai un nitrito da unicorno oh, Mamma mia che nitrito ti hai sentito dai Cioè si sente che il casco vi, vi pende in avanti Quindi per triccare dove magari devi dare i colpi con la testa per fare rotazioni Meglio avere il casco molto più stabile tipo l'integrale Con le braccia, ogni tanto il fatto di avere tipo quest'asta, cioè ti cambia proprio il trick perché hai la testa molto più pesante. Perché la telecamera sporge, è molto più difficile trickare, vi assicuro così. E là! Voglio provare a fare casual col mount così. Nelle rotazioni sull'asse verticale si sente molto di più, cioè sulla torsione si sente molto di più secondo me il peso della camera effettivamente. Quindi in casual che è un fronzio santa... 360... Sono... <ride> Questo qui comunque è colpa dell'inverno perché ero decisamente lento. Rifare. Oh! Che male Sonate che faccio sempre? Oh cambi una cosina così tipo la telecamera che un po' di più di peso sul casco ti metti proprio in difficoltà ed è questo quello che intendevo trovare la motivazione, posso andare oltre. Allora, devo spingere bene e chiudermi. Non c'è un cazzo da fare. Oh Per dimostrarvi quello che dico No, no. E vi dimostrerà che senza questa difficoltà in più Che ne accomando È la mia mano eh Ho tutte le dita però Hai visto? vero ragazzi eh, ragazzi dite queste cose sui vostri beh allora più challenging di così e trovare la motivazione appunto per fare questo cash direi che più di così non c'era ora quello che ci rimane da vedere è il secondo punto cioè come mi motivo cambiando sport e uscendo dalla mia disciplina domani andremo a fare cross Ragazzi, come sentirete dai rumori alle mie spalle e da quello che vedete dietro di me, ovviamente oggi siamo venuti a fare cross. Perché facciamo cross o perché facciamo altri sport? Un altro modo per mantenere la motivazione sempre alta è provare nuove discipline per, per quanto riguarda me, diciamo. Sapete benissimo che di solito d'inverno vado a sciare, perché mi piace un sacco anche sciare, quindi imparare nuovi trick, saltare, mi apre la visione in un nuovo mondo. Quest'anno non si può sciare, quindi cosa si fa cross, ragazzi. Sì, ciao, sono Toto. Ho 12 anni, faccio la cacca e vado in moto, questa è una prova del... Ciao Tato, sembri un cretino! esce un video nuovo dove te li presento la moto perché voi non l'avete ancora vista questa madonna quanto è difficile raga sti cazzi che differenza io pensavo già di essere a buon punto invece oggi la pista mi ha riportato coi piedi per terra Speravo di farvi vedere un bel giro lanciato dei bei salti con la camera 360 Ma oggi ragazzi saltare vi assicuro che è difficilissimo Ma no ma in realtà saltare non è difficile No esatto eh. il problema non è saltare è che quando salti a terra hai i pettini Basta che sei un attimo fuori dal canale basta ti si chiude il secco lo starto morto eh, La figata di questa camera è che ha un adattatore piccolissimo per attaccarci il microfono Quindi mi sono messo il microfono dentro il casco Ha ah, questo micro adattatore che è piccolissimo E basta attaccare il microfono Poi ho fatto sul cavo dentro il casco E ce l'ho scocciato Qui dentro Sono proprio curioso di eh, provare questo microfono Con, eh, con la camera, non ho mai girato col microfono E spero che senta bene Allora ragazzi abbiamo provato a mettere su Il modulo 360 cioè sull'unicorno, sono timoroso con queste condizioni Devo dire eh Vai a girare questo terreno! Ma che cazzo di canali ci sono? Oh shit! Madonna che canali ci sono! Ma non è vero! Io non salto più ragazzi! Nice. buongiorno buongiorno signore buongiorno eh giornata si sta concludendo, oggi era veramente dura, magari non rende dal video ma oggi era veramente un canale unico, non siamo mai andati in pista in queste condizioni è la nostra quinta volta in pista, la cosa bella come vi ho detto prima di fare uno sport che non siamo abili appunto nel cross, no? quindi non è il nostro sport principale, fuori dalla zone. siamo fuori dalla comfort zone e ti metti alla prova sostanzialmente e a me questa cosa mi motiva non c'è un meglio la moto o meglio la bici la cosa importante è motivarsi, motivarsi e divertirsi è una cosa veramente fondamentale tra l'altro abbiamo rivisto un attimo le clip sul telefono dall'app che è comodissima per vedere soprattutto le clip 360 la modalità 360 la amo bellissimo, mi piace veramente è un po' complesso da editare nel senso con l'app se dovete postare qualche clip su Instagram è comodissimo ma se dovete fare i vlog, quindi dovete fare clip molto lunghe le, le clip pesano tanto dovete comunque sempre passare dall'app quindi è un doppio editing sostanzialmente quindi per uno che fa i vlog su youtube devi, devi proprio volerlo però di sicuro aumenti un sacco la qualità nel tuo video T vantaggio rispetto a gopro è che appunto che eh, non devi comprare due camere ma tutto in uno e soprattutto per la portabilità quando andate in bici è top tra l'altro ragazzi in questo momento sul sito di Insta360 ci sono un sacco di sconti per Natale Quindi andate in descrizione a schiacciare il link e trovate un po' su teleinfo Ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate un like Commentatemi come, come vi sembra la camera per le moto Soprattutto avere il microfono dentro che magari sentite meglio la mia voce Anche se è difficile parlare Niente ragazzi ci vediamo a un prossimo video Spero Insta360 che mi mandi qualche batteria in più Perché ragazzi mi hanno mandato una batteria ho fatto una fatica della madonna no battery. no battery Ciao ragazzi ciao, ciao.